Ronja più emozionanti, le scene più divertenti e un imperdibile episodio mai visto prima, l'inizio di una nuova avventura per i Gormiti. E questo da dove è uscito? E insieme ai Gormiti, i mitici Johnny e Giada direttamente dal Gormiti Show. Oh wow, è davvero pazzesco! Gormiti. Ciao amici e bentornati al Gormiti Show! Show. Eh, Giada, wow, ma hai visto il trailer e il film? È davvero stupendo! Sì, e poi ci siamo anche noi! E poi ci siamo anche ma noi! lo sai che io l'ho già visto tantissime volte? Quante volte sentiamo? Eh, tanti, non, non le ho neanche contate! Ecco, eh, troppe, i, troppe. I, i, io almeno l'ho visto 500 volte! Ma eh, mi sa eh. che ti ho battuto! Ma È eh. impossibile, mi è, mi è impossibile! Così. E tra l'altro, Giada, devo dire una cosa, um, questo film mi ha messo addosso Un'energia pazzesca. Eh, pe per però non dire altro, eh? Perché oh. altrimenti rovini la sorpresa dei nostri amici. Magari Muto. non l'hanno visto. Muto come un pesciolino. Bravissimo. Bravissimo, giusto. Bici. Amici, praticamente troverete un Lord. No, no, Gianni, non dire no, no, troppo. No, no, non dico troppo. È, è già detto abbastanza. Un Lord e no, poi. No, no. Allora è meglio cambiare argomento, che c'è un'altra bellissima novità. Ma una cosa sua. No, no, dici troppo. Due. Wow Giada, questa è la nuova Wave dei collezionati Hai visto quanto sono belli? Eh sì, oggi li presentiamo in questo modo Signore e signori, sul campo a sfidarsi abbiamo, abbiamo... Omega Lord Voidus Omega Kratus Omega Trooper Ultra Icaros! Ultra Orion Ultra Avok Piron Krios sono proprio una squadra fantastica! Eh sì, Giada, basta chiacchierare, è arrivato il momento di sfidarti! Anzi, è okay. arrivato il momento che io vinca! No, adesso vedrai che vincerò io! Ah, hai già scelto! Sì, allora. sono sicura che questa è la bustina B! Pronta? 3, 2, 1! Vediamo un po'! Eh già, mi piace! Wow! Che hai trovato? Allora, io ho trovato Piron! Io ho trovato Ultra Orion! Eh sì, eh sì, eh sì Eh sì, Ok, vado avanti um, Sulla card ho il numero 7 Sulla card ho il numero 6 Vediamo un po' E eh, è eh, che Sotto Orion ho il numero 2 Io il numero 3 7 più 2, 9 6 più 3, 9 Ah, e quindi siamo pari Per una volta, almeno non hai vinto No, no, il gioco non è questo Adesso peschiamo un'altra così io vinco e poi No, no, no, andiamo avanti, andiamo avanti Gianni, ma lo sai che oggi è la giornata mondiale dell'ambiente? Ah, quindi vuoi dirmi che eh, vuoi portarmi al mare? No, al mare no, però ho preparato una bellissima sorpresa Eh, Le sorprese mi piacciono Gianni, hai visto dove ti ho portato? Wow! In mezzo alla natura. Mi piace davvero tantissimo. Poi adesso che è anche quasi estate, si sta davvero molto bene. Ti ricordi quante foto abbiamo fatto? Eh sì, tante. E in una eh, io ho abbracciato un albero. È vero, era davvero, davvero divertente. Sì. Bambini, bisogna proteggere la natura, è molto importante. Eh sì. Ma sai che mi è venuta un'idea? Mm, sentiamo. Potremmo chiedere ai nostri amici sì. di mandarci le foto di loro insieme magari al allora, genitori insieme al Gormiti in mezzo alla natura okay. e noi le pubblichiamo mi piace tantissimo Giada questa è una bellissima idea mandateci tutte le foto a gormitishow.gormiti.com uno scoiattolo Giada no Gianni aspetta dove vai? Gianni. bellissimo è meglio andare avanti e ora è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica! gormitica! Eh sì, ragazzi, ci sono arrivati dei disegni strepitosi. E ci sono anche le spiegazioni dei disegni. Ecco, adesso ve le leggo. Ciao, siamo tre grandi fan svizzeri che adorano gormiti, in particolare i Darkan. Ecco la storia dei disegni. Ok. Disegno di Ambre, la vacanza di Lord Voidus. Guardalo come te. Lord Voidus se proprio sta lì che prende il sole. Ha un bellissimo sorriso, cioè se la gode proprio la vacanza. dato lui. Poi c'è il disegno di Tiffany che ha disegnato i guardiani in versione animale che combattono Kratos. Guardali! Sono stupendi! Sono tenerissimi. E poi c'è il disegno di Agnes. E dice che ha disegnato Xator che fa apparire un biscotto al cioccolato. E mi fai venire fame così, mi fai venire fame. Che beh! Ma siete, siete davvero bravissimi, ma siete degli artisti. Davvero complimenti, molto wow, molto belli. Wow. Amici, continuate a mandarci i vostri disegni su gormitishow.gormiti.com. Perché poi noi nelle prossime puntate li mostriamo. Facciamo sempre vedere. E mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi, tantissimi. like! Tantissimi! Un abbraccio da Johnny. E Giada. Ciao.